fresco fuori in giardino ah! aspettate aspettate per fare un picnic bisogna organizzarsi bisogna prendere un telo e poi decidere cosa portare fuori da bere e da mangiare dai ma smettete di prendermi in giro ma non smettete di prendermi in giro eh mangiare non fuori? un bel gelato o qualcos'altro? qualcos'altro tipo? gelato? no gelato andate a prendervi da mangiare e da bere sì, sì, sì. e anche le, la tovaglia prendiamo queste? ma ne basta uno vabbè prendiamo queste al posto delle classiche tovaglie da picnic? Sì. ok che cosa volete mangiare? io lo io, amo tu vuoi un actimel mentre tu Vanessa? Io voglio, voglio Io voglio questo, vieni. Ah, non mi l'ora di vedere. E allora se lo finiamo. Cos'è che vuoi? Voglio.. Quello lì. Quale quello lì? Parla. Quello. Questo? Sì. Il biredi? Sì. E eh, prenditi un biredi. Tu Vanessa lo vuoi? Un biredi? Cos'è il biredi? Ah, sì, sì, sì. Vuoi questo? Eh mamma, ma se prendiamo anche un biredi d'acqua se non se Certo la amore, prendila la lacquetta io ho i chipster e il birelli anche tu vuoi i chipster? glieli prendi tu? Vuoi i chipster glieli prendo io dai cosa stai prendendo? anche i cracker? e l'actimel. lactimel il, il birelli e i cracker anche tu i cracker? ok portiamo Siamo fuori anche questo? Oh, no. eh? Uh, dai, andiamo, cominciamo ad andare ad allestire. E fa fa... Ok. E dove li mettiamo? Dove c'è il giardino. Allora, ce la fai? Devi essere super brava. Bravissima, amore. Tu vicino a tua sorella, dai. Metto qua, guarda, aspetta. Anifano, metto qui. Aspetta, incontrarla. L'avevi già fatto bene, eh? L'hai tolto praticamente. Si sta bene a quest'ora fuori, vero? Oh, che belle che siete. Non andate coi piedini con le ciabatte sulle tovaglie, eh? Allora, vediamo un po' che cosa avete preso. Valenzo, cosa sono lì? L'acqua per tutti e due, perché sennò hanno finiamo il yogurt. te ho preso lh ho preso I cracker, Vanessa? I cracker? poi i chips e le biredi okay. e io ho preso questo, il cioccolatino e il biredi, hai preso le stesse cose l'acqua di... no, se, se teniamo questo, il lacanello si sì? mm. ah. e poi dopo anche io eh. hai già sete? Bevi anche anche tu? <ride> wow pensate che bel posto, quel bel picnic Do potete anche andare sulle giostre dopo se mm -hmm. ne avete voglia e poi mi pagate eh, per questa yeah. serata stupenda con mm, la carta? Sì. no così con i soldi di carta buono l'actimel è bello fresco io oh, mm? faccio, lo sbatto sempre così c'è la schiuma ah, oh, eh. ti piace schiumato l'actimel quindi sì. mm. dai bimbe che tra poco si parte eh. torniamo in Sardegna manca veramente poco siete contenti con la frica madonna con la tua amica Giulia, che arriva più qualche giorno dopo, ma saremo molto vicine. Sì, no, mamma, no. sì. Giulia, lei mamma. Eh, alloggerà in un Giulia, posto venuta, molto gira. vicino al nostro. Sentiamo i rumori. Ah! C'è l'uccellino. Sì. Vediamo, vediamo, vediamo. Dove vedi, vedi, vedi, vedi. sono gli uccellini? Sì. Ho i baffi. Ci sono anche un po' di api. Ah! Ho visto, sì. sì già. Eh, sì, non si vede, ma ce n'è una che ci sta gironzolando intorno. State attente. Facciamo le capriole. Dopo mangiato? Adesso hai la bocca piena, non puoi mi fare le capriole. vedere, faccio vedere la verticale. Sì, senza faccio farti male, eh? sì. Allora, scusatemi Beh. un attimo, ma io mi devo andare a mettere l'auto, perché mi stanno mangiando le zanzare. Arrivo subito. Eccomi qua. Vi ho portato i biscottini da dare al nostro cagnolino. Oney, che è il cagnolino della nostra vicina. Che ci aspetta per il biscottino. Guardala, la Oney Oni. Non troppi, eh! E poi mettete le scarpe, non vi voglio vedere scalze. Facciamo il picnic insieme, Oney. Tu con noi! Gli è caduto, eh, avvicinaglielo! Anche la Oney fa picnic con noi. Guardate che bella che è! bella e felice perché scodinzola adesso basta ok, torniamo a fare il nostro picnic, a che punto siamo arrivati della spa, del pasto? Ah, ho ancora i chipster ma non dovevate fare le capriole? le verticali? ah, stai mangiando i chipster allora, domani facciamo un bel bagno in piscina, va bene? che papà sta cambiando l'acqua, che si era sporcata un pochino, eh? così ah, ci rinfreschiamo un no, po' C'è una formichina, vediamo. Io sento quella la prendo in mano. Eh, ce ne sono tante formichine in un Beh, giardino, eh. Le mettiamo nel giardino. Ani, non lasciare. Lascia. attenta perché c'hai un'ape che ti gira intorno, eh. Stai attenta. Ok. Anche tu Ani stai attenta. Prima che ci punge. Guardate qua quante ce n'è. Qua abbiamo gli alberi con i fiori. Figuriamoci, non si vedono ma ci sono. Alzio la le e oggi mi fai in teoria come si fanno vai Amo e iniziamo a fare la ruota mm -hmm. questa è la ruota da karate la ruota dei ninja quindi karate Vai! Ah, ah, ah, ah. bravissima uno che la fa così oddio la ruota veramente! uno che non ha voglia di farla insomma ah. Eh dai, è quello che l'ha fatta meglio alla fine no, dove vai te? perché la fai lì questo, questo trampolino è da buttare spazzata, spezzata ringine mm. ah, no. mamma guarda ah, guardate, eh sì. ma praticamente il trampolino è in mezzo a un bosco è dentro, dentro una pianta Noi siamo qua Sentite ma cosa ne pensate se giochiamo a nascondino? Ah, ok Però metti le ciabatte anche ah. tu Ani A me guarda sa ancora un po' che sto qua mi punge un'ape Ce l'avevo addosso praticamente In mezzo Ciao, a questo corsa. albero Faccio finta di essere l'ape Ciao sì, è un'app che parla in corsivo però come stai dai Vanessa dimmi una frase in corsivo giochiamo a nascondino giochiamo a nascondino dai andiamo andiamo chi conta? carta fa dice conti te 1, 2, 3, Dai Vanessa, cosa vuoi che veda? Gli occhi... Ma lei tanto se vuole spia lo stesso. Dov'è? Dov'è Vanessa? io seguo te, non devo cercarla <ride> vieni, vieni. Vanessa si è liberata deve contare Anastasia. Anastasia ancora vabbè dai posso contare io? Sì. ok dai conto qui tu stai mangiando? Uno, eh, anche tu conti qui? Sì. Dai. Uno. Chiudi tre, gli occhi. Tre, quattro. Ah, Mamma mi ha punto qualcosa. Cosa c'è, dai? Sarà una zanzara. Oh, Cosa? Oddio, Vane. Hai un'ape? Ti brucia? Sì, tantissimo, dai. Brucia, amore. Madonna. Eh, vieni un attimo. Guarda l'ape è morta, Vane, Vane, Vane, Vane ti devo andare a prendere subito l'ammoniaca, la, la, la arrivo subito arrivo amore, arrivo, arrivo, arrivo arrivo, arrivo. attenta a non toccare quest'ape eh. hai visto? sono arrivata, Ani, mi devi aiutare okay. ok, aspetta che apro questo non inalare arrivo. troppo non inalare troppo perché l'ammoniaca la, la, ha un odore molto forte eh. non ma se ti ho detto di non inalare scusa aspetta che lo giro fa male Vane Ok, guarda. Ah, mamma, mamma. Ai, ai. Vane, vane, vane. Guarda che brucerà un po', eh. Mm. Però passa, eh. Capito? Che puzza Eh, lo so, hai ragione. Anastasia, non farla cadere con la bottiglia. Picnic è finito in tragedia, no? Oh, non si può fare niente. Tutto il giorno chiusa in casa, poi per un picnic. Tieni la manina qua, amore. Spero che Piccola. Vero che la prossima volta non è ancora così, se eh no non possiamo farò mai più. Eh infatti amore brucia non so Sai che io non sono mai stata punta Però so che insomma mi hanno detto Che brucia tanto L'estate scorsa a Sant'Iodoro sono state punte La nonna e la zia Vi guardate, ricordate? Sì. Anche... Guardate, amore tu ti hai appunto la zanzara Te l'avevo detto di mettere l'auta No amore Adesso dai Finiamo il video allora dai Eh vuoi finirlo? Bibi Amore Vabbè dai Vabbè ragazzi il video lo finiamo qua perché Vanessa non sta bene eh, Le brucia tantissimo è stata punta dall'ape eh, Mezz'oretta guarda mezz'oretta con l'ammoniaca passa devi tenere l'ammoniaca sopra ok? Quindi se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale E attivate la campanella E lasciate tanti like a questo video Ciao amore piccola ciao